Ci vuole una voce divina, la voce che viene dai Vangeli. Questa è la compagnia del Teatro Officina che sta lavorando intorno al il suo nome era Giovanni, storia di un papa nato e morto povero. Io sono Daniela Iroldi Bianchi, Massimo De Vita è il nostro direttore, Annalisa Iodice e Stefano Grignani. Noi tutti e quattro siamo Giovanni, in diversi momenti, in diverse frasi. Par ovviamente un Giovanni maturo, un Giovanni giovane e noi siamo un po' nello spirito giovaneo. Eh? È possibile anche identificare una madre, una figlia, però sicuramente... Verso il finale, no? Le nostre figure si fondono. Il lavoro è stato fatto come un setacciare i testi rimasti da Papa Giovanni, e non sono pochi, eh, e di due tipi. cioè Gli uni sono i documenti ufficiali che lui ha diciamo emesso come pontefice, che è stato significativo nella storia della Chiesa Cattolica dell'ultimo mezzo secolo, anzi all'inizio dell'ultimo mezzo secolo. E, e d'altro canto c'è la sua storia di... Giovane prete contadino della Bergamasca, che è tutta documentata sia nelle lettere ai familiari, che sono appassionantissime e oserei dire curiose nel loro aspetto molto genuino e poi in quella specie di, di autobiografia, di colloquio con se stesso, eh, però avendo a pensare che so, le confessioni di Sant'Agostino quando scrive il giornale dell'anima che ha tenuto da quando era giovanissimo seminarista fino a quando è stato papa. Su questo la setacciatura di cui dicevo ha portato vari quadri che si vedono in questa messa in scena che io trovo Notevole non è per fare i complimenti a loro qua presenti ma per la bravura degli interpreti ma anche per la regia di Antonio Grazioli che non è qui in questo momento che ha saputo amalgamare ciò che altrimenti mi dava il timore che fossero quadri frammentari d'altro canto il teatro non è fiction televisiva grazie a Dio e quindi il montaggio fatto da questi cinque artisti mi sembra assai plausibile io spero che arrivi anche al pubblico dove un filo conduttore, un filo rosso c'è Poveri sono ancora traditi e soli, impedita è anche da noi la loro liberazione. E i fratelli continuano ancora a morire di morte caina. Descrivere questo lavoro non facile da, da interpretare, paradossalmente per la sua semplicità, mi sembra. La cosa più difficile è è stato provando insieme riuscire a trovare quella, quella semplicità quella naturalezza, quella sincerità che rispecchia al meglio le parole, tutti i, i racconti di, di, di Papa Giovanni e quindi è, in quello secondo me ruota la bellezza di questo spettacolo sulla semplicità e l'assoluta sincerità con cui voleva far arrivare il suo pensiero trovo unità e amore Ecco le due virtù che mi sforzerò di acquistare. Quanto a mostrarmi troppo sempliciotto e dare l'occasione così agli altri di ridere alle mie spalle, non posso che godere, vedendo così umiliato ancora di più il mio amor proprio, e vedendomi così faccio più simile a voi Gesù, che fu trattato da pazzo. Sì, pazzo. Sì, pazzo. pazzo. Pazzo anch'io. Ma di amore per lui. A prescindere dal, dal credo personale, dalla propria, cioè dall'identità personale e religiosa di ognuno di voi, eh, avvicinarsi a scritti di questo tipo ehm, e, e di questo cuore, potremmo, potremmo dire, cambia qualcosa nel, nella vostra, anche vita quotidiana? Sì, sì, ti rispondiamo. Sì, guarda, la domanda è particolarmente... Centrata. Efficace, eh, mm. ficcante anche, io me la sono fatta in questi giorni perché mi accorgevo che il mio sguardo si posava sulle cose in modo modificato. Eh, credo che uno dei problemi sia che noi non ci diamo del tempo, non ci diamo del tempo per noi, per gli affetti, per lo spirito, comunque lo si intenda nell'accezione proprio di tutto ciò che non è la materia. E questo lavoro ci ha evidentemente obbligato a soffermarci su questo livello impalpabile della realtà che è la spiritualità. E quindi in effetti una serie di cose poi ti, ti cantano dentro. Fa velo a volte il linguaggio di Giovanni che è un uomo che scriveva nel 1920-30, quindi ci sono anche delle parole un po' vetuste che no, non sono le parole che magari ti sgorgano dal cuore. Però c'è una grande pulizia, cioè lui è proprio un bicchiere d'acqua. Non c'è niente dietro sopra sotto, di nascosto, no? È un po' come questo Papa Francesco, cioè Capisci tutto, capivano tutti infatti, no? non, non c'era nulla da interpretare. E quindi questo poi pian piano lavora, ecco, cioè effettivamente è come se uno sguardo ulteriore, successivo, si appoggiasse sulle cose, che non vuol dire né la grazia né la fede, vuol dire semplicemente che si fa più largo l'orizzonte no? Ecco. vestiti della festa e scarpe per andare in chiesa dovevano durare anni e anni ma quando un mendicante si affacciava alla porta della nostra cucina per lui un posto c'era sempre sì. e nostra madre eh, lo faceva sedere accanto a noi sempre sì. ogni essere umano ha diritto all'esistenza un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda alimentazione, vestiario, abitazione e servizi sociali necessari. Trenta bocche da saziare, mm. tre volte al giorno. A tutto provvedeva il buon Dio, il buon Dio provvedeva ai campi ben lavorati, gli animali della stalla, il timore di Dio che manteneva l'ordine, la serenità e la pace nelle Mentre, mentre seguivo le prove, mi ha colpito. Mh, tu, se non vale, detto il Papa buono come se gli altri, <ride> effettivamente è una contraddizione. Poi. Ecco, lì sono quelle zampatine che ho dato qua e là, volendo mettere dei luoghi comuni del costume italiano, del, del ben pensante o meno, anche magari chi l'ha detto in buona fede, oppure a volte certa stampa ammiccante. effettivamente effettivamente, il Papa buono è veramente quasi offensivo per gli altri, anche se chiaramente. Le differenze, specie con i predecessori, anche con l'immediato predecessore di Giovanni XXIII, c'erano. Daniela, prima ha parlato di velo del linguaggio di Papa Giovanni, si è parlato della semplicità, ed è sia un velo che la semplicità che ritroviamo nella scenografia. Ora, a prescindere che ve lo anche per le condizioni, però eh, è una scelta, credo, mh, abbastanza evidente, che, che, che tutto rappresenti una distanza non distanza tra il Papa e il Papa. Sì certo, eh, la scelta di semplicità della scenografia è, è stata orientata subito da Grazioli e ben recepita dalla scenografa che in questo caso è Alice Benazzi a cui ha dato una mano il buon Gianluca Martinelli, la richiesta era che ci fosse forte la dimensione della povertà. Eh? quindi la semplicità qui è proprio l'essenzialità dei materiali il rimando anche a una cultura eh, contadina cioè la barra al centro era questa, cioè eh, la povertà inizialmente si pensava addirittura di riuscire a fare in modo tale che l'immagine finale fosse solo la croce in una spogliazione progressiva, poi in realtà, noi lavorandoci ci siamo accorti che avevamo bisogno di comunque degli oggetti che sostenessero questa cosa, però, sì. E questa cosa del velo, in effetti, hai ragione perché crea. Serve tecnicamente, certo, per farci delle proiezioni, sì. per cui ci sono tre piani in questo spettacolo: questo del palcoscenico, quello sotto il palcoscenico, dove sta peraltro il trono uh, di Papa Giovanni ed alcuni momenti nostri, e questo piano verticale. Però, visto dal da, dalla platea, il VEO crea proprio una sospensione. No? Nel senso che noi sembriamo proprio e questo è interessante perché a volte è anche questa vicinanza a distanza che fa penetrare le cose no? perché le cose ti devono essere certamente vicine ma anche guardate con un occhio, con un, un filtro che, che te le rende leggibili Nato povero Madonna umile gente. Sono particolarmente lieto di morire povero, avendo distribuito ai poveri la Santa Chiesa quanto venne fra mano. Ringrazio Dio di questa grazia della povertà di cui feci voto nella mia giovinezza, povertà di spirito e povertà reale.